Paola Caruso e Luca Onestini a cena insieme a Milano Luca Onestini a cena con Paola Caruso dopo il reality Pochi giorni prima della finale del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha ricevuto un messaggio aereo da Paola Caruso. La bonus di Avanti un altro si è dichiarata per lui dicendogli addirittura di essere innamorata e che lo avrebbe aspettato fuori. Dedica che l'ex tronista di Uomini e Donne pare abbia apprezzato molto. Qualche settimana fa la Caruso aveva già dichiarato il suo forte interesse per Luca da Barbara D'Urso a pomeriggio 5, dicendo di apprezzarlo molto sia fisicamente che caratterialmente. Ieri sera i due sono stati invitati ad una cena comune a Milano e si sono subito seduti accanto. Tra una portata e laltra hanno sicuramente avuto modo di chiacchierare, Luca infatti ha già iniziato a seguirla su Instagram. Luca Onestini è single, con chi deciderà di uscire?. Luca Onestini è entrato nella casa più spiata d'Italia fidanzato con Soleil Sorge ma è uscito single. Subito dopo la loro rottura Soleil ha iniziato una nuova storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna. Durante il suo percorso al Grande Fratello Viponestini ha riscosso molto successo. Sono state infatti molte le ammiratrici a farsi avanti. Ad oggi lui è single e potrebbe quindi decidere di iniziare a frequentare le sue ammiratrici, tra queste anche Paola Caruso. Paola Caruso sbotta su Instagram. Paola Caruso ha risposto a coloro che l'accusano di volere 5 minuti di popolarità, postando un messaggio su Instagram Stories. Ha precisato che fa questo lavoro da 10 anni e ciò le permette di vivere, dunque non le serve sfruttare la sua vita privata. La Caruso conferma ancora il suo interesse per Luca dicendo di essere umana e dunque provare qualcosa per qualcuno è normale. Ha poi lanciato una frecciatina dicendo di insultare chi si è lasciata da quando ha capito che Onestini piace.